Salve a tutti, oggi parleremo di sottotitoli perché forse non tutti sanno che noi possiamo eh, fare le trascrizioni di sottotitoli anche in video che non sono nostri e Come si fa? io ho scelto questo video perché mi interessa essendo la mia scuola, una scuola G Suite mi piacerebbe eh, tradurre in italiano per esempio questo, questo video qua sull'uso di Google Calendar no? vedo che i titoli esistono perché c'è questa icona se io clicco l'icona come vedete eh, i sottotitoli compaiono subito eh, non ci sono i sottotitoli in italiano e come faccio a vederlo clicco sulla rotella delle impostazioni vedete, sottotitoli, uno solo e cioè l'inglese generato automaticamente non c'è altro quindi è interessante, sarebbe interessante aggiungere sottotitoli italiani come faccio a fare questo? Eh, clicco sui tre puntini che sono eh, qua sotto all'angolo destro in basso del video cliccando come vedete ho la possibilità di aggiungere una traduzione quindi seleziono questo si sta caricando qualcosa, ecco, purtroppo, qui un avviso mi dice il video richiesto non è abilitato al contributo della community. Ecco altri video ai quali puoi contribuire. Eh. Eh, qui eh, devo fare una spiegazione, eh, in YouTube hanno attivato questa cosa che, è, eh, che viene chiamata in italiano il contributo della community, non è altro che eh, la richiesta da parte YouTube, di youtube di eh, contribuire appunto alla traduzione dei video in forma naturalmente completamente volontaria le persone di solito non sanno quando caricano i loro video che c'è una piccola eh, casella che va spuntata per abilitare eh, la trascrizione dei sottotitoli del proprio video no? E io lo faccio in automatico perché adesso ho imparato, però per tanti anni non l'ho fatto. Forse tante altre persone non lo sanno. Se doveste caricare voi dei vostri video, prendete in considerazione questa cosa. Va bene, allora purtroppo io non posso eh, andare a... Non posso assolutamente andare a lavorare su questo video posso però naturalmente farlo su tutti i miei video e allora andiamo a vedere come si fa sui propri video andiamo a cliccare come abbiamo visto sui tre puntini aggiungi traduzione seleziona la lingua per la traduzione automatica e io selezionerò l'italiano ecco e confermo con imposta lingua e non lo scelgo come impostazione predefinita perché in realtà qualche volta parlo in italiano qualche volta in inglese, quindi lo farò manualmente ogni volta. Imposta la lingua. Ecco qua. E ora, risulta in questo modo pubblicato automaticamente la traduzione automatica dell'italiano. Però la traduzione automatica dell'italiano non è bellissima. E, e, potrebbe anche essere poco utile. Pensate a una classe in cui c'è, eh, per esempio, una persona eh, con problemi di udito e non è detto che impostando eh, l'italiano automatico capisca veramente tutto e adesso ve lo dimostro subito. Aggiungi nuovi sottotitoli. Io voglio correggere la traduzione automatica quindi andrò ad aggiungere nuovi sottotitoli italiani manuali quindi clicco qua e clicco su italiano voi probabilmente vedrete solo italiano io ho già lavorato con l'inglese quindi mi escono in automatico sia italiano che inglese altrimenti cercate qua, no, qua. cliccando potete cercare eh, tedesco, francese per esempio se io scrivo fra no? ecco, vengono subito fuori le lingue Scelgo italiano e, e, come vedete, mi sta caricando la pagina di gestione dei sottotitoli. Creo nuovi sottotitoli, quelli automatici non mi vanno. Quindi io clicco qua, crea nuovi sottotitoli, e mi si apre l'interfaccia di lavoro. Ecco l'interfaccia di lavoro. Qui a sinistra, come vedete... Ci sono i sottotitoli, in questo caso sono abbastanza ehm, comprensibili, però notate questa cosa: Fi Fida Riti, che probabilmente corrisponde a High Fidelity, che l'italiano automatico non capisce. E poi non c'è la punteggiatura, quindi immaginate di fare una traduzione inglese automatica di un lungo testo senza punteggiatura, non oso pensare al risultato. Neanche se vogliamo pensare di fare una traduzione automatica dal nostro italiano all'inglese per avere un pochino di aiuto per capire, consiglierei di passare un attimo a mettere qualche punto e qualche virgola. Come faccio? E così vediamo come funziona in ogni caso. Allora, qui a destra avviate il vostro video che si è già fra le nuove piattaforme create da Salazar per il corso. Ecco, vediamo subito che possiamo eh, rettificare il nome del nostro istruttore e quindi andiamo semplicemente a eh, correggere qua come faremo in un qualsiasi testo. E in automatico vedete che è stato corretto sia a destra sia qua sotto. Continuo, però noto che vedo veramente poco, solamente eh, gli oggetti più vicini. Come Qui posso per esempio mettere una virgola, che aiuterà l'interpretazione di chi non può ascoltare. Qui metterò un punto, no? Insomma, si può fare molto velocemente questo lavoro. Alla fine, pubblica. In questo caso ci mette pochissimo tempo perché non ho quasi cambiato, no? Però eh, altrimenti ci vorrà, ci vorrà un pochino. Andiamo a vedere se funziona. Quindi intanto attivo i sottotitoli...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 Guardiamo questo bellissimo canale della Khan Academy, un canale che io raccomando veramente a tutti, infatti vedete che ha molto, molto successo, 4 milioni di iscritti. Benissimo, le playlist della Khan Academy comprendono matematica che già esiste tradotto in italiano, nel, nella versione italiana eh, del sito della Khan Academy, però non, non è così per tutti gli altri, eh, c'è un corpus enorme, insomma, di questi video della Khan Academy, sono video di grandissima qualità. Andiamo a vedere quelli, per esempio, sull'informatica. Ci sono tante cose veramente carine. Sull'informatica, per esempio, io vorrei capire qualcosa, eh, che ne so, sulle animazioni, sul rigging, sull'animazione del computer ma anche, per esempio, sulla teoria dell'informazione. Quindi se io apro questo canale, ecco, ci può essere probabilmente quello che è un'introduzione alla teoria eh, sull'informazione. Benissimo, andiamo a vedere se si può ehm, aggiungere una trascrizione qua. Clicco sui tre puntini, aggiungi traduzioni. Yeah, si può, si può. Allora vediamo, intanto eh, mh, suggeriscono di tradurre il titolo a descrizione è in italiano, in automaticamente è, è venuto fuori l'italiano probabilmente perché YouTube ha percepito quello che sto facendo e dove sto operando. Se io, ah guardate, qui dice il proprietario del video ha già fornito i sottotitoli, quindi questo non si può fare, vedete, è già stato eh, tradotto da qualcuno. Non tutti i video di informatica però sono stati tradotti. Per esempio qua su Rigging c'è un, un bel video What's the difference between motion and life? che spiega in due minuti cosa si intende per Rigging, che era una cosa che avevo bisogno di capire. Allora vediamo se qua ci sono le... Ehm, i sottotitoli già pronti, domanda retorica perché ho appena controllato e non ci sono, come vedete, sottotitoli, traduci. Allora, eh, basta cliccare qua. Ed ecco che siamo nella stessa interfaccia che abbiamo visto prima e solo vi faccio notare che i, i sottotitoli in inglese non sono automatici in questo caso, ma sono stati curati molto bene e quindi non c'è un problema di eh, inclusione, come si usa a dire per chi non sente eh, l'inglese, ma capisce l'inglese bene. Adesso però noi vogliamo aggiungere qualcosa. Di, in italiano e io provo a iniziare No, anche se poi non, non invierò il contributo giusto per farvi vedere come si fa allora clicco qua What's the and non so perché non si vede perché qua si dovrebbe vedere di solito si vede eh, ci deve essere provo un attimo a ricaricare la pagina vabbè però posso posso comunque avviare i sottotitoli what's the difference between motion ecco dovevo semplicemente attivare questo benissimo allora a questo punto io non faccio altro che eh, da inglese in italiano ecco Inizio qua. Dunque, qual è la differenza fra movimento e vita? Benissimo. A questo punto qui non faccio altro che andare avanti. Come vedete qua c'è il movimento automatico, questo non è un problema, sono io che decido la velocità, quindi se voglio tornare indietro non faccio altro che cliccare qua. Ecco qua e da qui posso ricominciare a lavorare. Allora, eh, penso, spero di aver chiarito come si fa questo lavoro, non è difficile e soprattutto è di grandissimo aiuto uh, a, a chiunque non parli le lingue. Grazie per l'attenzione.